Zombie Apocalypse, buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, buona domenica come state? Spero bene. E dunque, questo è un video, per eh, vlog che, che dunque, allora, questo video è un po' improvvisato perché. Praticamente non avevo idea di cosa um, tirare fuori gli argomenti Quindi penso che oggi ci sarà un video così Allora um, Dunque, oggi mi devo fare il letto Abbiamo già lavato i piatti Io e mia nonna ho spazzato E tra poco penso che mi truccherò Quindi non lo so, vediamo se mi devo truccare O se... Vabbè, sono in pigiama, come potete ben vedere, non so se si vede, ma vedete che sono in pigiama, sì. Però vabbè, che se ne frega ragazze, alla fine mi diverto anche lo stesso così a truccarmi. Oddio, mi vedete un po' curiosa. Posto. Cioè, vedete un po'.. Um... No, non si vede ragazze, non so perché. Ma... Mm, non vedo perché. Aspettate un secondo eh, che mi prelevo. Oh. Forse così ci siamo, sì. Così ci siamo. Allora. Se sentite campane, non è fuori del, della finestra, ma è perché... Vabbè, a parte che tra poco sono le 11. Anzi, sono quasi le 11, credo, non ne ho idea. Non ho neanche l'altro telefono con me perché è poggiato sul mobile della televisione. E quindi niente. Quindi praticamente è a breve comincerà la santa messa, e quindi, vabbè, sto ascoltando a sua immagine, e, e nulla, un po' che un po' con voi, tutto lì, cosa vi racconto di bello, eh, ho intenzione di fare tanti argomenti oggi, però penso che ne farò ben pochi perché magari non interessano tutti quello che voglio dire e quindi nulla preferisco dedicarmi a, al make up Già. e niente ragazze io è tutto ok sto registrando con l'iphone 7 ecco perché mi vedete tutta bella illuminata a stile barbara d'urso perché c'è anche la luce di su del lampadario? Che non è come quella gialla che avevo prima, ma è una luce molto bella che consuma di meno, tra l'altro. E quindi mi vedete più chiara, più nitida, più pulita. Almeno spero che sia così. Perché il telefono da qua io lo vedo bello chiaro e nitido. Poi non so come sarà quando vado a montare il video. Boh, vabbè. E niente. Allora. Um... Stamattina ho preso un bel caffeuccio, proprio buono buono, si sì, l'ho detto la barbara d'orso. Un bel caffeuccio con della schiuma, ovvero con della panna montata che ovviamente la presa l'Eurospin spin. Non so se farvelo vedere o meno adesso. Aspettate un secondo, che torno subito. Allora, eccomi qua. E questa è la panna con cui io mi eh, faccio il caffè ovvero con cui io mi eh, se, come si può dire preparo il caffè sì, questa è la panna che mi piace molto a me e adoro eh, bere il caffè perché se non ho questa panna il caffè mi fa acidità di, sto, acidità di stomaco e quindi nulla ho preferito prendere questa panna che non è male per niente anzi è molto buona non vi dico i grammi, tanto lo sapete, già lo so che lo sapete. 250 grammi, vabbè, ve l'ho detto comunque perché magari qualcuno è interessato. 250 grammi e niente. Ora la metto apposta perché altrimenti, se no, così si basta. Come latte prendo il parmalat. Vi dicevo, come latte prendo il parmalat è molto buono e lo, lo digerisco più dell'arbore, è vero, l'arbore è buono anche il, gran, il granarolo il granarolo è buono però preferisco il parmalatte, sì, mille volte da centomila volte a quelli due no, granarolo per l'amor di dio già è buono però mm, preferisco il più il parmalatte, sì e niente, questo è quanto. Poi, ehm, aspettate un secondo, perché voglio abbassare un po'. Scusate un attimo, no, sto ok, ragazzi. Io così non lo posso abbassare perché altrimenti non sento niente. Eh, sì, se avete sentito una brutta volta, gli ho dato la tavola, al mio ginocchio, la mia gambetta, ma vabbè. Sempre quella che litiga con i mobili io sono. Già. E nulla. Se mi vedete guardare di là è perché sto ascoltando la tele. Comunque, niente. Adesso mi accendo a fare il letto. E, e niente. E, ci vediamo dopo, dai. Vedete che è stato nel mio letto? Già, va fatto. E lo facciamo assieme. fatto Adesso, um, niente, penso che mi, come dire, che mi, non veramente mi, mi, mi vada a truccare. Non lo so, o continuo a parlare con voi, vediamo perché io ho un caldo allucinante e oggi non, non sento ragioni per, trover, per dovermi truccare, per dovermi truccare e quindi non lo so, vediamo tanto qua mi devo prendere il bastone del selfie okay, non ho voglia di prendere il telefono con le mani perché è quello che mi accade sempre quindi vediamo un po' un attimo eccomi qua allora ora mi porto di là e niente praticamente sì lo so vedete, mm, tutti i sportelli aperti che io ovviamente non sopporto ecco qua, tutto a posto, tutto veloce chiuso, sigillato, cioè sigillato per modo di dire perché mm, ma perché per niente, vabbè, sto sta parlando, scusatemi ma questo è il mio modo di... di, di, di propormi qua su youtube niente ragazze ora mi sa che vi mostro qualcosa che è nel mio bagno cioè sarebbe nel nostro bagno mio e di mia nonna i prodotti che utilizzo perché non so come farvi vedere sinceramente non ho idea proprio aspettate un secondo ragazze mie mi porto in bagno allora eccoci qua no questa luce veramente fa pietà perché fa veramente pietà? Allora, sto cercando di. Aspettate un secondo. Allora, mh, qua siete nel mio bagno e vabbè, vi devo dire cosa ho in mente di farvi vedere. Allora, i prodotti che utilizzo sono abitualmente questa mh, qui, questa della Vichy che utilizzo al mattino per struccarmi o anche per proteggere il viso. E poi come crema, secondo step, il tonico ormai l'ho spollognato perché utilizzo poco o niente, ma ovviamente utilizzo sempre questa. A volte me la metto, a volte no, però di solito non me la faccio mai mancare, soprattutto quando voglio una, bella, una, quando voglio una pelle bella liscia e compatta ed elastica soprattutto. Utilizzo questa, che è molto buona, e ha una formazione fantastica, ve lo dico a fare molto buona, e poi una texture bella, bella, mh, morbida e liscia vedete, questa è la è texture non ve la metto sul, sulla mano, sul palmo della mano, ma tanto credo che abbiate capito benissimo di che cosa sto parlando di questa crema della Vichy vedete, già, Vichy poi, poi, poi mentre per i capelli, già ve l'ho detto, ma che ve lo dico a fare, sto utilizzando sempre questa maschera qui, l'altra c'è in la doccia, ma lo sapete qual è: quello al pistacchio, frutti ricci, e poi questa qua al, alla di Garnier Ultra Dolce Maschera riparatrice Intensa eh, linfatacero, Tacero Olio di Mandorle. Questa qua la sto leggendo qua sul, sulla confezione. E questa qui mi piace veramente molto, la nutrerete, che ve lo dico, ma questa è la texture, come si presenta così. Sì, lo so, c'è un capello, ma ragazzi, la uso in doccia, ovvero il capello, ogni tanto c'entra qualche capello dentro. Poi, poi, non mi faccio mai mancare quando mi voglio proprio coccolare alquanto, non mi faccio mai mancare Bottega Verde, ovvero questa crema che mia madrina di Cresima mi aveva regalato, Um, un latte corpo con estratto di vaniglia e body lotion, una lavorazione corpo sarebbe che non utilizzo, no, no, non tanto solo per le gambe, ma bensì per i piedi per non puzzare i piedi perché io purtroppo, ahimè, ho una sudorazione che fa veramente pena. Lo so, non si dovrebbe dire mai la verità. Quindi siccome i piedi non sono mai piedi di fata, in qualche modo li profumare perché se no non sono veramente per qualità, lasciamo perdere <ride> Vabbè lo so che, non tu che tutti i piedi degli altri, vabbè lasciamo perdere questo argomento che non è simpatico però è così eh, Io parlo dei miei piedi, i miei piedi non è che profumano tantissimo ma non puzzano così tanto come penso io però mi piace dare una coccolata ai piedi avere i piedi belli profumati e questa è la crema che utilizzo io di solito quando mi voglio coccolare ce ne coccolare 150 ml vedete qui non si vedrà mai ma ve lo dico io 150 ml no se lo metto davanti no ok l'ho allontanato un po' 150 ml il prodotto per un paio di 12 mesi allora, la formazione è fantastica Buona, la, vabbè, adesso la, la textura è gialla, la crema è gialla, è un po' usata ma perché la sto usando tantissimo, non sempre quindi tanto lo uso. Poi vi ribadisco questo tonico qui che appunto ho accantonato perché non ci trovo bene, mi fa veramente bruciare come non so cosa. La pelle e non la utilizzo, me la screpola, me la crepa, me la secca, quindi no a questo tonico. Di dove? Allora, lo spin ragazze, non mi piace, non la uso perché non mi fa impazzire. Anche la comicellare, per carità, no no, molti dicono sì sì è buona, ma sì sì cosa eh, a me fa seccare, poi vabbè, ogni parere è soggettivo, ovviamente. Mineral Water 89 questo booster, anche questo vici buono, top! Mi sta piacendo davvero tanto ed è strabuono. buono. Questo ha una texture che ve lo dico a fare. Questo, si, sì ve lo metto. Questo è molto buono e ha una texture meravigliosa. Vedete, si, sì. Sì. come devo dire, si. Sì. Non viene a mente adesso. Vabbè, avete già ci siamo capiti, si asciuga rapidamente ed è stra buona, molto buona, sì adesso l'ho messa così per farvi vedere che si asciuga veramente molto rapidamente ed è stra ottima, poi come detergente per lavare il viso e risciacquarlo ogni tanto perché questo qua, anche questo mi piace ma non è al 100% perché non mi fa impazzire. Devo dire la verità: questo detergente mi pizzica un po' alla, ai lati del naso, e mm, non lo tiglio. e malva, vabbè. La malva è ok, ma il tiglio per carità di Dio purificante clinicamente fatto oftalmologicamente testato. Quindi, no, non ci siamo. Ehm, idratante e anche per pelli secche e sensibili. No, non ci credo a questa cosa perché a me la pelle me la sensibilizza ancora di più, quindi non ci siamo, non mi piace e quindi un po è un onni questo. Quindi credo che lo userò più per i pennelli, per lavare i pennelli, anziché utilizzare il sapone mani, utilizzo questo, questo qua che va benissimo. Basta ragazzi, questo ce n'è 500 ml di prodotto, vedete, si vede qualcosa, Si che si vede, ok. E nulla, e come crema corpo, invece sto utilizzando questa, questa qui è Nivea, all'avocado, 350 ml, questa è una confezione riciclabile per pelli secca, crema corpo, all'avocado, quindi, quindi, mi sta piacendo davvero tanto, sì, la so è vero, voi la vedete ancora che la sto consumando per metà, ma piano piano ci sto arrivando a finirla tutta, questa è un pao di, non si vede qui, vabbè non importa, comunque molto buona, no non si vede ragazzi il pao, non so perché, vabbè comunque la è fantastica, delicata e non mi pizzica come certe creme che ho utilizzato in passato. Altro cosa dirvi, come diodorante utilizzo sempre questo che mi sta piacendo GoFresh Dove che mi sta piacendo da matti, è molto buono. Ma a breve, quando finisco questo, utilizzerò l'altro: l'altro Dove che dà che è sa di, Marsi, di saponetta, che è Marsiglia di saponetta è molto buono. e Mi fa persiste a lungo più di questo qua, vabbè questo è buono però mi pizzica da morire le ascelle al momento della rasatura, dopo post rasatura rasoio questo è bocciato, non lo so perché, mentre scusate mi guardo intanto che non è nessuno perché mi stavo prendendo un colpo, vabbè mi stavo dicendo che cosa, ah sì che ehm, questo mi brucia la rasatura dopo che mi sono usata le ascelle ma um, mentre il DAV in Marsiglia ma che dico perché dico Marsiglia non lo so vabbè comunque vi dicevo quello a stick non roll -on, stick dicevo che vi ho fatto vedere nei prodotti finiti um, mi piace tanto mentre l'altro no questo qua il DAV um, quello non so come farò vedere qua, perché l'ho buttato, quello che ho finito, e ne ho uno in scorta, che adesso non so come farvi vedere, quindi lo vedrete al prossimo giro. Vabbè, ci siamo capiti, è uno che sa di profumo di saponetta e mi piace, punto. È in bianco ascolta tacco blu, per quello che non ho come farvelo vedere. Ve lo potrei far vedere, ma mi tocca andare nell'altra stanza e a stoppare. E a me non mi va, ho già stoppato troppe volte all'ultima staccherò il video quando vi saluto bene dai adesso io ho terminato la mia recensione altri invece prodotti che ho accantonato e mi sa che non fanno più perché non scende più la crema è questo di Acolina. che ovviamente tempo sprecato utilizzare questa perché mi tocca accistinarla perché non fa vabbè no comment e nulla poi qua c'ho altri prodottini che non sto qui a dire perché sennò il video diventa troppo lungo E andiamo di là adesso Allora qua chiudo perché non è il caso E niente Eccoci qua ragazzi mie Dunque, dunque, dunque eh, Cosa volevo dirvi? Ah sì che in camera mia non c'è più tutto quel disordine che c'era c'è rimasto qualcosa da rimettere a posto ma è tutto il resto eh, è in ordine non super ordine perché la casa come ho capito bene va vissuta da cosa ho capito dalle mie esperienze passate del, del disordine che facevo quando ero adolescente ma è normale ragazze. quindi adolescente fa disordine in camera sua ma vabbè Comunque, io adesso ormai ho passato la fase, l'era adolescenziale, non so se si dice così, ma è la verità. Sono passata la fase adulta e è ovvio che non si fa più disordine. Quindi, perché sì, ragazzi, ho 33 anni, quindi e vai, che bello, finalmente è arrivata l'era di essere diventata, che sono una donna, ragazzi, dai. Sarò starò, starò parlando ma è la verità ragazze e niente dunque cosa vi devo dire? ah eh, buona domenica a tutte di nuovo e che ne so statemi bene e noi ci si vedi al prossimo video perché non dice di fare un video tag ok? faccio un bel video tag sulle palette e, e basta a dopo Mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella se vi interessa iscrivervi, iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao, a presto, un bacio, buona domenica e a dopo se faccio altri video.